Ciao a tutti, oggi prepareremo i mostaccioli. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 20 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, mandorle tritate, zucchero, acqua, succo d'arancia, scorza d'arancia, cacao amaro, bicarbonato, miele e pisto o aromi di spezie. E per la copertura cioccolato fondente o al latte o bianco. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la scorza d'arancia e lo zucchero. Li facciamo polverizzare per 10 secondi, anzi 20 secondi, a velocità 10. Giuniamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo la farina. Le mandorle tritate. Il pisto o spezie per aromi. Il bicarbonato. Il miele. il cacao, il succo di arancia e l'acqua. Chiudiamo con il coperchio il misurino, facciamo amalgamare per 40 secondi a velocità 5. L'impasto è pronto, trasferiamolo in un foglio di carta da forno infarinato, formiamo un panetto e riponiamolo in frigo per almeno un'ora. Abbiamo ripreso l'impasto dal frigo, trasferiamolo in un piano di lavoro infarinato, mettiamo un altro po' di farina. E stendiamolo tra due fogli di carta da forno. Una volta steso, rimuoviamo la carta da forno, anche quella di sotto, e trasferiamo in un piano di lavoro ben infarinato. Effettuiamo dei tagli obliqui per dare la forma a rombo. Dopo aver formato i mostaccioli, posizioniamoli teglia, su una teglia rivestita con carta da forno. Dopo aver formato tutti i mostaccioli, cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 13-14 minuti circa. I mostaccioli sono cotti, lasciamoli raffreddare del tutto prima di glassarli con il cioccolato. mostaccioli. Grazie e alla prossima ricetta!